Valentina Vignali single, l'ultima confessione su Stefano Laudoni. Valentina Vignali torna a parlare di Stefano Laudoni. La storia tra i due famosi cestisti, Stefano Laudoni e Valentina Vignali, è ormai conclusa. A dare l'annuncio è stata proprio lei. Attraverso i social, spendendo persino parole carine sulla loro storia. La relazione è durata quattro anni e mezzo ed è giunta al capolinea, stando alle parole di Laudoni, per problemi mai risolti. In sostanza il loro amore non era totalmente come appariva sui social, Instagram in particolare, ma c'erano dei seri problemi di fondo. Nel post di addio la Vignali aveva fatto pensare ad un tradimento subito ed è partito lo scontro social tra i due ex fidanzati. A quanto pare la modella aveva ragione perché Stefano ha incontrato unaltra ragazza, Francesca Brambilla, durante la loro relazione. A questo punto Laudoni ha intrapreso la storia con la star di avanti un altro che pare, però, essere giunta già a termine. Molti fan della coppia Laudoni-Vignali sperano in un ritorno di fiamma ma la ragazza ha le idee ben chiare. Stefano è una persona ormai fuori dalla sua vita, ma non dal suo cuore. Nel cuore di Valentina Vignali ci sarà sempre un posto occupato da Stefano Laudoni. Qualche tempo fa Valentina Vignali ha risposto ad alcune domande su Instagram riguardo la fine della sua relazione con Stefano Laudoni. In quell'occasione ha anche chiarito come sono iniziate le cose tra lui e la Brambilla e come, allo stesso tempo, sono finite con lei. Ora che la coppia Laudoni-Brambilla si è sciolta, la Vignali ha risposto a tutti coloro che le chiedono se ci può essere un ritorno di fiamma con Stefano. Qualcuno le lascia un commento sotto una foto dicendo che riprendersi il suo ex sarebbe un grave errore. A questo punto Valentina, decisa, risponde, io non devo riprendermi niente. Ste sarà sempre lamore della mia vita e lo porterò sempre qui, aggiunge il cuore. certe persone possiamo tenerle solo lì dentro, insieme a ciò che è stato di più bello, ma non nella nostra vita. Per Valentina Vignali Stefano Laudoni è un capitolo chiuso. Possiamo dire, quindi, che se prima la porta per Stefano Laudoni era quasi aperta, ora Valentina Vignali ha cambiato proprio serratura. Per la cestista. Quindi, Stefano è una persona che non potrà più entrare nella sua vita. È una donna ferita Valentina, ha sofferto molto per la fine di questa storia e ha deciso di lasciare fuori dalla sua vita tutto ciò che non la fa stare bene. Sarà pronta per un nuovo amore?.